Ciao a tutti e bentornati nella nostra rubrica sul tempo, posso dirvi a chi ci segue ormai da tre anni che quello che vedrete adesso di Valeria è credo il più bel video di Teologia 1. Ringrazio il Signore perché veramente abbiamo dei ragazzi incredibili, questo è il più bello, non che gli altri non siano belli quelli di Max, di, di, di Sara, di Davide, però qua è la più grande soddisfazione che può avere un prof è quello di vedere gli allievi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 Ciao a tutti, bentornati sul canale di Teologia 1, io sono Valeria e proseguiamo con la lettura del libro che ho scritto sotto la supervisione del prof Binni, l'Eterno o il Tempo. E oggi ci soffermiamo in particolare sugli eventi speciali, specifici e così sconvolgenti che i Vangeli Sinotici ci narrano e rispetto a ciò che accadde nella... insomma il giorno della morte del Signore Gesù. Nello specifico guardiamo alcuni versetti che ci pare che insomma possano anche mettere una luce in più su quello che è stata la nostra ricerca e il nostro lavoro fino, fino adesso. Matteo narra che eh, quando il Signore emise di nuovo un forte grido ed esalò lo spirito, accaddero fatti straordinari che eh, possiamo leggere in questi versetti dice ed ecco la tenda o il velo insomma si può tradurre sia tenda sia velo del tempio si tagliò o si spezzò si divise dall'alto fino in basso in due e la terra si spostò oppure si può tradurre anche con si scostò o fu sconvolta o alterata e anche su questo mh, poniamo un attimo l'attenzione, le pietre furono spezzate, spaccate o divise e più avanti dice che i poi si aprirono e molti corpi di santi che si erano addormentati si svegliarono o risuscitarono ecco si può tradurre sia con svegliarsi che con risuscitare perché vi ho detto di eh, porre l'attenzione sul fatto che l'Evangelista ci dice che la terra si spostò o si scostò e fu sconvolta, alterata? Perché se noi pensiamo a quanto sconvolgimento può aver portato la morte del Signore e anche la sua risurrezione nel creato, sapendo che c'è un asse terrestre, ecco, la percezione può essere proprio stata quella di un'oscillazione anomala del, del globo terrestre e su questo possiamo porre un pensiero sapendo quanto appunto la creazione tutta è strettamente connessa al, agli eventi che eh, riguardano il Signore e ne abbiamo avuto la prova appunto guardando tanti episodi ne cito uno su tutti, ad esempio ricordiamo eh, l'evento sul lago, eh, sul lago di, Tire, di Tiberiade dove il Signore camminò sulle acque. Ecco. Ma tornando qui, diciamo che abbiamo una scena che ci proietta in una dimensione extratemporale ed extraspaziale in qualche modo, cioè ci proietta in una dimensione di eone eterno e vediamo perché. Ehm tra l'ora sesta e l'ora nona di quel giorno accade qualcosa di molto molto particolare nel Vangelo di Matteo al capitolo 27 al versetto 45 e nel Vangelo di Luca al capitolo 23 al versetto 44 si dice che si fece buio su tutta la terra ecco per la precisione eh, Matteo dice scotos e geneto e ten gen e Luca dice scotos e geneto e Folen tengen e, e P Olen, la, la P diventa eh, Fi, quindi c'è cioè, Folen, F apostrofo Olen. E quindi diciamo Matteo utilizza il termine Pasan e Luca eh, Olen, quello che eh, si cerca di indicare è l'interezza, la, la completezza di tutta la terra che diven, divenne scotos, cioè buia. Quindi ehm, Oscotos e Geneto è uguale, cioè divenne buio su tutta la terra, su tutta intera la terra. Ecco. E Luca aggiunge Mancando il sole, per la precisione Tu Eliu ehm, eclip, Eclipontos, che è un, un costrutto il genitivo assoluto, quindi eh, eclipontos è un participio che noi possiamo tradurre o con un participio presente o con un gerundio, quindi mancante il sole o mancando il sole, ecco, il, il senso è che il sole mancava, ecco, e prestiamo attenzione a questo passaggio fondamentale perché, perché ci fa capire in che modo la morte di Cristo veramente eh, aprì una finestra extra temporale ed extra contingente per coloro che eh, si trovavano lì in quel momento. Il sole non c'era, era mancante, quindi per quell'arco di ore. Il sole non c'era e non, non c'era non in riferimento alla zona geografica in cui avvenne precisamente la crocifissione del signore ma non c'era in tutta la terra ci dicono gli evangelisti e su questo noi dobbiamo stare attenti perché eh, non avrebbero utilizzato due termini che hanno l'urgenza di definire una completezza di questa situazione di buio questo perché? Perché è così importante tenerlo in considerazione? Perché se noi in parallelo riguardiamo quel versetto 8 del capitolo 13 di Apocalisse, che già abbiamo citato in altre circostanze, dove si dice che l'agnello è immolato fin dalla fondazione del mondo, ecco, ci pare di capire, o di poter intuire, di poter ipotizzare, ecco, che quando, nel momento in cui Gesù venne crocifisso e si fece buio poi su tutta la terra, in realtà gli astanti altro non videro che la situazione precedente alla creazione del sole. Il sole non c'era, quindi non c'era ancora. Se noi sappiamo che l'agnello è, è immolato fin dalla fondazione del mondo, ecco, questo ci fa dire che in quel momento di fondazione del mondo, se riguardiamo anche la Genesi, ancora c'era un momento dove la terra era buia e ancora non esistevano gli astri celesti. Quando leggiamo poi eh, quello che ci dice il Beato Pietro nella prima Pietro 1.20, dove ci dice che egli fu predestinato già Prima della fondazione del mondo ma si è manifestato negli ultimi tempi per voi ecco, sottolineiamo che l'agnello è predestinato prima per l'immolazione già fin dalla fondazione del mondo ma questo prima non credo che non si debba eh, interpretare in termini di cronos in termini cronologici, in termini di prima e dopo secondo le categorie temporali che noi abbiamo sapendo che in Dio non c'è un prima, un dopo, un dopo, un sopra e un sotto come abbiamo già sottolineato in, altre, in altri momenti questo prima come va inteso? a mio parere è un prima che va inteso in termini semantici cioè è un prima che sta sotto e dà significato a ciò che poi si innesta successivamente sempre in termini semantici di eventi che pongono il loro significato in questo prima, non in termini cronologici, ripeto, ma in termini di significato. Quindi è un, come dire, un evento, quello della eh, predestinazione e dell'immolazione dell'agnello che innerva e fa da radice e da fondamento di tutto ciò che la salvezza ha implicato e continua a implicare nell'evolversi di eh, conversioni e di eh, incontri e relazioni che nascono tra eh, gli uomini e, e Cristo. Quindi spero eh, di essere stata chiara nello spiegare questo Prima del Beato Pietro che non concerne appunto le categorie cronologiche, ma le categorie eh, di, di kairos, se possiamo dire così, le categorie significative e significanti e quindi semantiche, che stanno all'origine, a fondamento, a radice e innervano tutto ciò che eh, il sacrificio dell'agnello ha comportato in termini di salvezza e di redenzione. Spero di essere stata appunto chiara e se qualcosa non fosse... Chiaro, sapete che ci sono i riferimenti insomma, di contatto con il professor Binni, la sua mail la conoscete e io intanto vi saluto vi ringrazio e ci vediamo alla prossima occasione. Ciao, grazie!